Ora, parliamo della Casa delle Rondini, che nel, nel 1722 non così, ma esisteva già. Quindi qui esiste una, una casa, che allora era una casa da, sostanzialmente del capo dei contadini, del Massaro. Si parla oramai di tre secoli. Nel, la, la struttura che vedete oggi, più, che è bellina, è diventata così bella nell'Ottocento perché sono state fatte le torrette, ne vediamo una, dietro ce n'è un'altra in vicolo Tramontana e tutta una, serie di, uh, le, tutta una serie di decorazioni in facciata, per cui prima era più bruttina. Eh. Ah, giusto, su una piccola nota, anche qui oggi cercherò di, di, di spiegare, perché io quando mi dicono finestra strombata, non capisco, allora sono andato a capire che cosa significa finestra strombata. Vediamo una strombata: se notate le, finestre, le due finestre della torre, sono hanno attorno come una cornice che le allarga. A cosa serve quella cornice? Non è stata fatta a caso, è stata fatta per avere più luce all'interno. È fatta in cotto. Che uno dice cos'è il cotto? È terracotta, cioè, è mattina. La strombatura la vedremo oggi anche al, al, nel portale di due ville, lì ha una funzione diversa, serve a far, far manovra alla, al carro che entra. Quindi così, così, secondo me, uno capisce un po' cos'è una strombatura. Sennò, con riguardo alla torretta, possiamo notare che, come avete notato voi, ci sono le rondini disegnate e sotto c'è una, una cornice che come dire, sostiene la fascia dove sono disegnate, dietro c'è un'altra torretta dove, che è più povera di decorazioni. Riguardo alle finestre, eh, se notate ci sono quelle, del. in realtà sono strombate anche loro, perché vedete che eh, hanno, hanno un'apertura, sono più aperte sempre per far entrare la luce, quelle del piano superiore hanno una decorazione abbastanza semplice, quella sotto hanno dei delle decorazioni che vengono chiamate floreali sul libro mi sembrano più che altro vegetali che nel, qui nella facciata sono alternate vedete che c'è quel cerchiolino tipo simbolo della lega e dopo c'è il ci sono le quattro fogliette e nella facciata su Vicolo a tramontana c'è non c'è solo l'alternanza tra queste due ma il, il cerchiolino diciamo della lega a volte in negativo a volte in positivo Questa decorazione delle, delle finestre è, de, è più recente, fa parte del progetto di ristrutturazione della, della Casa delle Rondini che è stata fatta è stato fatto da Gattinoni nel 1927. Ah giusto, quello è il simbolo, si, è il simbolo dei capitani d'Arzago, de, de, de, de, de che sono i nobili che eh, possiedono tuttora questa proprietà oltre alla, alla famosa villa col parco e alla cascina con sempre dei capitani difatti anche lì vediamo, vedremo questo simbolo questa è la seconda torretta come vi ho detto sono state fatte nell'ottocento le torrette guardate nella, lì nella finestra strombata c'è una decorazione c'è cioè il mattone tra i due mattoni ok. adesso magari si vede non so se l'avevi chiederti a vederla è abbastanza accurata eh. non è una cosa ecco faccio un po' di zoom no non c'è più non c'è cosa di vedere dentro che testura del eh, no, non si può perché è parco precesse. Se volete potete guardare verso io non posso girare perché quello ovviamente essendo proprietà privata mi mettono nel gambio. Come vedete la seconda torretta è simile perché ha anche lì la cornice, però è un po' più povera di decorazione.